Se ne discuteva ormai da tempo, e quindi con i colleghi, infatti c'è stato il voto all'unanimità, quindi eh, a testimonianza che l'argomento è sentito ed è stato eh, sviscerato bene in commissione con il collega Montepara, eh, ci siamo fatti carico appunto di un progetto di legge mettendo in campo appunto, sia l'esperienza politica e anche quella professionale eh, che mi riguarda da, da vicino, perché ci siamo posti il tema riguardo agli animali d'affezione eh, guardando al fatto che spesso eh, le famiglie soprattutto negli ultimi tempi che eh, non hanno possibilità economiche che hanno anche portatori di handicap all'interno del nucleo familiare non hanno la possibilità di curare i propri animali degli elementi di terapia per eh, diverse situazioni considerati membri delle famiglie quindi su questo abbiamo voluto porre l'attenzione abbiamo cominciato questo percorso perché è l'inizio in quanto è una legge pilota perché non ci sono altre regioni che hanno pensato, ideato una sorta di contributo, di compartecipazione alle spese veterinarie per chi non ne ha la, le possibilità, quindi sicuramente ci sarà anche ancora tanto lavoro da fare che faremo, aggiusteremo appunto eh, la fase applicativa di questa legge e eh, sono sicuro, eh, ne abbiamo discusso anche in consiglio e in commissione, che questa legge sarà come, presa come punto di riferimento anche da altre regioni. Quindi oggi la regione Abruzzo non può che essere orgogliosa di un dispositivo di legge che è un atto di dignità e che sicuramente apre una nuova era e che guarda per la prima volta in maniera concreta agli animali d'affezione.